Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi massivo ragazzi speriamo che sia la versione definitiva dopo quello che è successo questa notte in live non ce la faccio più questo glitch o lo facciano definitivamente oppure eh, continua a funzionare per fare questo glitch ragazzi siamo in una sessione solo a inviti nel garage B2 dobbiamo avere tutte LG retro custom o anche una sola e poi duplicarle man mano e nel garage B3 dobbiamo avere tutte LG RH8 normali a costo zero quindi passiamo al glitch come ho già detto siamo in una sessione solo a inviti e eh, abbiamo un amico che ci dà una mano nella sessione solo a inviti quindi a questo punto che cosa dobbiamo fare abbiamo un'auto retro custom saliamo con il nostro amico e entriamo nel garage come vedete siamo in solo inviti oddio non si vede bene però comunque una sola invidi e entriamo nel garage B2 ragazzi a me qui mi dà che è pieno ma non so per quale motivo eh, forse perché comunque stavo facendo delle prove e sono rimasto buggato di prima comunque sia non è un problema entriamo nel garage b2 dove abbiamo tutte quante lgrh eh, retro custom o anche solo una due tre le auto che vogliamo duplicare insomma ragazzi io adesso qui per non confondervi le idee metto questa lgrh8 nell'altro garage in maniera tale che eh, abbiamo diciamo tutte retro custom quindi una volta che eh, abbiamo fatto il tutto diciamo al nostro amico di entrare in attività create da Roxar, va in missioni un lavoro da titano e si ferma nella schermata di un lavoro da titano dentro la missione ragazzi ogni tanto dovrà muovere un pochino su e giù eh, diciamo il, il controller per non essere cacciato dall'attività ma del resto il vostro amico dovrà fare solo questo ci potrà anche mettere un peso sulla freccia non lo so, quello che cazzo vuole lui se magari ha cazzi suoi da fare mentre voi fate il glitch potrà fare quello che vuole l'importante è che lascerà il joystick in movimento a questo punto dobbiamo fare esci con amici automaticamente eh, il nostro amico rimarrà dentro ma per il gioco sarà uscito e quindi è come se fosse invisibile al radar è come il glitch che facevo ieri sera io in live quindi a questo punto ragazzi entreremo nel garage B3 e ci troveremo tutte LG Retro Custom. Qui non me ne ha duplicata una, non so per quale motivo, perché questa sicuramente era quella buggata di prima. Però non fa nulla ragazzi. Quindi a questo punto quando abbiamo tutte queste LG Retro Custom dovremmo andarle a... A salvare allora ragazzi non le muovete di posto perché vi sto facendo vedere che comunque tornano lg rh8 normali io ne ho lasciata solo una che è questa qui vi faccio vedere andiamo al punto azzurro vi faccio vedere meglio se no non si capiscono ho lasciato semplicemente questa qui questa qui in fondo che la vedete su eh, diciamo sul menu che è una lg rh8 normale però a vista insomma è una retro custom quindi la portiamo fuori chiamiamo il centro operativo mobile intanto ragazzi vi faccio vedere la data e l'ora vedete ragazzi sono le 10 e 15 di mattina quindi sto registrando questo glitch eh... Adesso insomma. Quindi a questo punto ragazzi andiamo nel centro operativo mobile. Io spero che magari fino a martedì duri questo glitch. Eh? Comunque questo weekend riesca a durare questo glitch. Andiamo nel centro operativo mobile in cui io avevo una LG RH8 ragazzi. C'è chi dice che non serve nulla, chi dice che... Però fate un po', fate un po voi. L'importante è che entrate nel centro operativo mobile con l'auto. E la salviate allora per salvarla ragazzi potrete anche andare nel garage del ceo però nel garage del ceo dovrete avere un posto libero non vi dovrà dare garage pieno e eh, una volta che sarete entrati nel garage del ceo con il posto libero dovrete eh, andare nell'officina, cambiare anche colore alla targa in maniera da salvare e poi la riportate nel eh, nel B3 del night club proprio per continuare a lasciare nel garage ceo un posto vuoto se volete salvarle lì ci sono due opzioni o le salvate nel ceo o le salvate nel centro operativo io trovo molto più comodo il centro operativo però sono punti di vista ragazzi quindi come vedete qui ci sono quelle normali e di là c'era quella lì che abbiamo appena duplicato detto questo ragazzi non ho nient'altro da aggiungere, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.